Salve a tutti, nell'intervista di oggi di Radio Liceo Medi, io, Bombini Lorenzo, noto e, scusate la modestia, forse uno dei migliori professori di lettere dell'Università Italiana, in compagnia dell'illustrissimo Giovanni Buffarini, laureato a pieni voti in lettere all'Università di Oxford, saremo lieti di presentarvi un, argomento principale, un tema cardine per la letteratura del nostro paese che ripercorre le tappe della storia, soffermandoti in principale su tre aspetti. Um, il racconto della città da parte dei vinti, il racconto della vita violenta e il racconto delle ferite profonde della storia. Ah, dimenticavo, complimenti per l'eleganza Giovanni. Uh, grazie Lorenzo, anche tu hai proprio una bella giacca. Comunque, tornando a noi, ci, ci sarebbe molto da parlare su tali argomenti, ma intanto avrei il piacere di, di descrivere le loro linee generali giusto per consentire i nostri ascoltatori di avere un quadro più generale possibile e spero il più chiaro uh, per quanto riguarda la prima. L'argomento la principale è la vocazione speciale del romanzo o uh, narrazione realista, uh, che ha la volontà di raccontare uh, i vinti, o meglio, uh, gli stati più umili uh, della società e di denunciare gli squilibri uh, e le contraddizioni della modernità. È la finalità che sottende principalmente i Malavoglia di Verga, ma anche il cinema neorealista, in particolar modo quello di Luchino Visconti. Sì, eh, passando alla seconda, vedremo come scopriremo un'altra vocazione eh, del romanzo realista, ossia il racconto dei meccanismi di, sopra di sopraffazione e più in generale della continua lotta che ehm, la parte più diciamo debole della popolazione, rappresentata dai giovani, è costretta a um, combattere ogni giorno. Qua invece vediamo uh, altri esponenti, per quanto riguarda Verga con la novella Rosso Malpelo, poi Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini e infine nel 2006 Gomorra di Roberto Saviano. Infine la terza tappa, vede protagonista le modalità con cui il romanzo e il cinema hanno creato uh, hanno, hanno, più che altro ha cercato di documentare le ferite profonde della storia, uh, quelle prodotte dal secondo conflitto mondiale. Uh, parleremo ancora del cinema neorealista, in particolare di quello di Rossellini, e analizzeremo uh, Se questo è un uomo di Primo Levi, uh, che si colloca nel filone della letteratura memorialistica che ha come protagonista uh, la deportazione de della popolazione ebraica uh, nei campi di sterminio. Sì, Giovanni, mi scusi, la devo fermare subito. Um, anche io avrei piacere di um, discutere con lei di tale moltissima argomenti, anche perché, a dire la verità, in questo pochi mi competono. Ma la redazione purtroppo ci ha consentito solo una piccola parte della trasmissione. Di conseguenza, eh, credo sia opportuno ehm, soffermarci solo sul se, sul seco, sulla seconda tappa del percorso, ossia, come tu hai già detto, eh, sul racconto della vita violenta, che secondo me viene ben descritta da tre opere principali, ossia eh, la, novella, eh, di Rosso, eh, la novella Rosso Malpelo di Giovanni Verga, Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini e infine, come già detto, Gomorra di Roberto Saviano. Uh, nessun problema, caro Lorenzo. Partiamo allora da Rosso Malpelo, novella di Giovanni Verga pubblicata nel 1880, eh, la quale vede come protagonista la storia di un, di un ragazzo a cui viene attribuito tale nome a causa del colore rossastro dei suoi capelli. Egli lavorava all'interno uh, della miniera di sabbia rossa da costruzione, uh, dove i suoi sforzi uh, estenuanti erano compensati con, uh, con, pochi, con pochi spiccioli, uh, che gli consentivano a malapena uh, di, di sfamare se stesso e la propria famiglia, uh, che era composta dalla madre uh, e dalla sorella, uh, poiché il padre era morto nella stessa miniera uh, in cui lavorava rosso Malpero, schiacciato dalle pietre. Devo ammettere Giovanni che la vecchiaia purtroppo fa brutti scherzi, ricordo poco di tale novella, ma che, che carattere aveva con questo malpelo? E poi un ulteriore elemento mi sfugge. Um, che tipo di narrazione utilizzava Verga? Beh, eh, sicuramente il giovane non era uno stinco di santo Egli infatti è considerato da, da tutto il paese un brutto ceffo Trasandato, schivo e sporco Senza alcuna ambizione nella vita Se non lavorare a testa bassa eh, E picchiare con crudeltà sia gli animali della cava Sia i ragazzi meno robusti di lui Rispondendo invece alla seconda domanda eh, Lo scrittore adotta la tecnica dell'impersonalità eh, Assume cioè il punto di vista dell'ambiente che descrive Infatti, eh, la sua voce corrisponde a quella del paese, della comunità, che guarda il ragazzo eh, con i capelli rossi, con eh, sospetto e pregiudizi. Come preparata la gioventù di oggi? Ora avrei piacere di intervenire parlando della seconda opera, ossia Ragazzi di vitri per Paolo Pasolini, pubblicata nel 1955, la quale non è considerabile come un vero e proprio romanzo, bensì un insieme di eh, otto quadri narrativi, i quali vedono protagonisti Vedono protagonista la storia ehm, di ragazzi provenienti dalle sottoborgate sotto popolari romane del post-seconda guerra mondiale, i quali, a causa della loro eh, povertà e la povertà che incombe nelle loro famiglie, anche ehm, a causa del, del conflitto, si ritrovano a, a comprare azioni spesso anche illegali per riuscire a, a guadagnare qualche spicciolo e sperando di portare il pane a casa. Ben detto, caro Lorenzo. Pasolini decide di scrivere l'opera principalmente per denunciare una piaga sociale, ossia quella della povertà e della violenza, che incombe sulle classi sociali emmenaggiate. E per far ciò utilizza un registro linguistico che va dal dialetto colto, eh, dal dialetto all'italiano colto, eh, passando anche per, per l'italiano medio. Egli eh, infatti decide di, di concentrare eh, la sua attenzione su un, su un personaggio in particolare, eh, ovvero eh, Riccetto, eh, ragazzo pieno di vita, eh, la cui adolescenza viene raccontata da, da, da Pasolini eh, attraverso eh, un narratore esterno. Che dire Giovanni, siamo meglio un manuale di letteratura insieme, di Mabanda le Ciance, passiamo eh, alla terza tappa, la quale come già anticipato ehm, vede protagonista Roberto Saviano con il suo capolavoro Gomorra pubblicato nel 2006. Molto bene, Saviano scrive il libro uh, con l'intenzione di denunciare direttamente una, una struttura uh, con ramificazioni oltre i confini regionali uh, e che gestisce traffici commerciali in larga scala, il sistema, uh, il quale vede come protagonisti boss, ossia persone che comandano un vero e proprio esercito, uh, appartenenti a classi uh, agiate che purtroppo sono riusciti a prendere il possesso uh, della maggior parte delle azioni sia illegali uh, che non, uh, dal, dal traffico di stupefacenti all'estorsione uh, fino ad arrivare uh, al settore dell'edilizia o delle infrastrutture. Ah, e dimenticavo un dettaglio importante, l'opera non è un romanzo vero e proprio, bensì appartiene al genere della non-fiction novel, uh, un, un ibrido uh, tra inchiesta giornalistica uh, e, fin e uh, finzione romanzesca, la quale apprende uh, la prima uh, la ricostruzione neutra ed oggettiva dei fatti, mentre la seconda uh, la trama e i personaggi che molto spesso sono utilizzati come modello, possiamo definirlo, per rispecchiare la, la società dei quartieri più malfamati. Sì, inoltre i boss hanno a disposizione un vero e proprio esercito di strada, dove i protagonisti sono ragazzi, molto spesso minorenni, che individuano la camorra, il quale è un termine popolare usato per indicare l'organizzazione che opera in campagna, una scappatoia ai problemi economici che molto spesso incomodano sulle loro famiglie. Ed è proprio qui che parte tutto. E dalle strade, dalle vele, dai palazzoni di Secondigliano, dai quartieri spagnoli o Forcella, luoghi da dove parte lo spaccio che eh, arricchisce i boschi e poi arrivano a mettere le mani in questioni sempre più grandi. Finalmente però una persona di spessore, quale Roberto Saviano, ha deciso di aprire gli occhi ed alzare la testa, a differenza dell'omertà eh, della, eh, della popolazione campana e quindi Saviano decide di denunciare tale organizzazione molto spesso forse anche tramite agganci politici, viene lasciata libera di fare ciò che vuole per i propri interessi. Bene, dalla sintesi delle opere, eh, quindi, eh, possiamo notare la presenza di un, di un filo conduttore, o anche fil rouge, eh, che lega i tre capolavori, eh, dove, come già abbiamo detto, la protagonista principale eh, è il racconto della vita violenta. Eh, dico bene, Lorenzo? Non fa una piega Giovanni, hai avuto una buona preparazione il professore, complimenti alla professoressa. Tornando a noi, gli aspetti in comune più significativi sono principalmente tre, le realtà rappresentate, la tipologia di narrazione e lo scopo. Per quanto riguarda il primo, infatti possiamo notare che la realtà rappresentata non rispecchi i quartieri borghesi ehm, curati e ricchi della penisola, bensì un panorama di povertà e di degrado che spesso viene posto in secondo piano per non dare una cattiva immagine dell'Italia, insomma viene in un certo modo ribaltato il canale della rappresentazione, donando importanza non più alle classi più agiate, non più alle classi agiate bensì alle, alle classi meno agiate e, e umili. Esattamente. Invece per quanto riguarda il secondo, eh, la bellezza di tali opere è la varietà dei registri linguistici che vengono utilizzati. Infatti, come possiamo notare per, per ogni soggetto, eh, lo scrittore utilizza un particolare registro, con Rosso Malpelo un, un linguaggio del popolo, eh, con Pasolini eh, l'alternanza del, dell'italiano colto eh, a quello medio, eh, passando per il dialetto romano e infine con Saviano eh, il, frequente, il frequente uso di termini riconducibili principalmente al dialetto napoletano. È quindi possibile inoltre constatare uh, che gli scrittori decidono di non passare al vaglio uh, gli argomenti trattati, uh, bensì uh, descrivere dettagliatamente anche le immagini più, più crude, scomode e, e difficili da raccontare. Infine, ma questo ormai credo sia ben chiaro dalla descrizione appunto delle opere, lo scopo è quello di denunciare una realtà degradata e povera, la quale poche volte eh, nella storia aveva avuto voce in capitolo ed era sempre stata infangata. Tuttavia, però ripensandoci bene, eh, considerando il rapporto con la tradizione, sono presenti nelle opere eh, alcune differenze sostanziali. Eh, pensiamo, per esempio, alla produzione di Verga il quale eh, ha deciso di sviluppare uno studio eh, della realtà sincero e senza veli, in relazione alla narrativa del secondo ottocento, la quale invece eh, tende a distaccarsi dalla, dalla difficile realtà di tutti i giorni, per, per donare eh, delle temporanee scappatoie, possiamo dire, ai lettori. Infine, ma questo credo che sia ben chiaro, uh, no. uh, sì esatto, giusta affermazione Giovanni, Um, inoltre possiamo anche affermare che con il passare del tempo la narrazione eh, diventa via via sempre più soggettiva partendo da Verga il quale, um, il quale si affida a una narrazione totalmente oggettiva infatti come lui esso sostiene rinuncia all'ente lente dello scrittore uh, passando proprio Porgolini che si medesima parzialmente nella storia arrivando poi a Saviano il quale invece um, i in quali invece eh, diciamo che si, um, essendo parte appunto della propria del, della realtà che descrive si medesima totalmente nella storia mettendo anche all'interno pareri personali e critiche purtroppo però Giovanni è finito il tempo credo che potremmo stare ore ed ore a parlare di tali argomenti ma oggi come già detto la relazione non ce lo concede è stato un immenso piacere da parte mia discutere con lei arrivederci piacere mio professore alla prossima